È incredibile come, seppure i miseri dati sui passeggeri del Ficobus siano eh, stabili ormai da tempo, si sia deciso di continuare la sperimentazione del servizio contro ogni convenienza economica. Una scelta che a Tipper, nella migliore delle ipotesi, costerà una perdita che andrà dai 200 ai 300 mila euro. Questa è la richiesta di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, dopo la diffusione dei nuovi dati che riguardano per l'appunto i passeggeri della linea F di TIPER, che collega la stazione ferroviaria al parco commerciale di Trasporto. World. I numeri del Ficobus sono sempre più deprimenti e in quasi un anno di storia non hanno mai lontanamente visto la crescita annunciata dai vertici di Fico, spiega la Piccinini. Dal 15 novembre 2017 al 30 settembre 2018 i biglietti vidimati sugli autobus da 18 metri e 148 posti sono stati meno di 100.000, con una media di 4,6 passeggeri per corsa. Adesso, conclude la Pentastellata, Crediamo che sia assurdo continuare a regalare a Farinetti quattro bus pagati con soldi pubblici che non trasportano passeggeri ma solo pubblicità del parco alimentare in giro per la città. Il Movimento 5 Stelle chiede, che, chiede anche le dimissioni della numero 1 di T per Giuseppina Gualtieri e si augura infine che la sperimentazione termini immediatamente e che i quattro bus pagati dalla regione tornino a disposizione dei cittadini.